Ma buon salve a tutti! Ultimamente non si fa altro che parlare dell'arresto di Matteo Messina Denaro che è un grande mafioso non vi sto a spiegare chi è perché non è il video adatto questo siamo qui per reagire ai meme del web sull'arresto di Matteo Messina Denaro ovviamente e prima di iniziare io vi ricordo di lasciare un bellissimo like qualora non l'aveste fatto di seguirmi su tutti i social perché vi lascio il tag e se volete anche iscrivervi a questo bellissimo canale Non fa mai male Ed è gratis Detto ciò direi di iniziare col primo memino Arrestato Matteo Messina Denaro In realtà è Lello Non un Abbiamo scoperto chi era per tutti questi anni Matteo Messina Denaro Era Lello Grande, grande L'abbiamo sgamato, l'abbiamo preso Prima o poi andava preso dopo 30 anni di latitanza Ce l'abbiamo fatta il buon Lello Era sotto gli occhi di tutti noi fino ad oggi E non sapevamo che era lui il grande mafioso Grande Oddio Oddio Con questa faccia Vabbè Non sapevamo chi fosse Lui era un tipo riservato Si nascondeva Cheat Si nascondeva Faceva i selfie in ospedale Con i medici Grande Che cioè lui si voleva far prendere da un sacco di tempo Ormai diceva Mi sono rotto le palle in questi 30 anni A non fare un cazzo Quando lo conosci Quando ci vai a convivere Che poi quella faccia mi ricorda Un'altra persona che ormai è morta Grande Quindi è meglio che non lo nomino Sennò sarebbe un insulto a quella persona Oh In realtà Matteo Messina Denaro è stato anche in tv Per chi non lo sapesse Ha giocato ai soliti ignoti Cioè potrebbe essere colui che salutava sempre Colleziona sneakers E campione di nascondino alla polizia salute Gli serve una tutela legale Perfetto Non è che è un mafioso Non è che è una persona che ha fatto tante cose brutte No, è campione di nascondino Certo, perché per 30 anni nessuno l'ha mai preso Nessuno l'ha mai catturato hanno, hanno trovato questo momento in cui lui si stava curando Per andarlo a prendere Ormai è arrivato al limite Lo Stato italiano funziona benissimo A quanto pare Matteo Messina Denaro Viene arrestato Roberto Saviano Si va in scena <ride> È vero, è vero. Sono sicuro che citerà il suo podcast. Ascolta Maxi. Il processo che ha sconfitto la mafia. Grande Roberto. Grande. Cosa ha fatto lui in questo periodo mentre catturavano il grande Matteo Messina Denaro? Cosa ha fatto lui? Sponsorizzava il suo podcast sul web. Di come ha sconfitto la mafia. Della storia che ha sconfitto la mafia. Tutto qua. Non penso abbia dato chissà che aiuto a quanto pare. Ma ok. Grande. Grande Roberto. Oh, abbiamo una notizia dagli anime. Attenzione. Arrestato Matteo Messina Denaro. Da 30 anni si nascondeva sotto la maschera del noto re dei cecchini. Jack -in. Questo è bello. Questo è bello. In realtà non c'era Asop dietro. C'era Matteo Messina Denaro Nessuno l'avrebbe mai detto Quando arrestano un boss E ci fai 5 libri 2 serie E 3 film A Farnute e Chiovere Grande Roberto Si va in scena Si va in scena Bene Vi devo dare una brutta notizia raga. Ve lo devo dire In tutti questi anni L'abbiamo avuto sotto gli occhi Tutti questi 30 anni Ce l'avevamo in tv Sul web E addirittura Oh mio Ci ha fatto una live Non a caso Il grande social media manager Ci lavorava gratis per lui Ebbene si sì, Matteo Messina Denaro in realtà era Cecchi Paone Attenzione Attenzione c'è Cecchi Paone però. Come Cecchi Paone io aspetta, io Come Cecchi Paone